Abbiamo lavorato molto bene eh, attorno a tre domande fondamentali diciamo, che riguardano il problema delle politiche di migrazione in Europa. Cioè eh, Gli aspetti demografici che sono spesso sconosciuti ai cittadini e che quindi creano anche eh, diciamo una, un approccio al problema un po' distorto, quindi eh, l'Europa si deve rendere conto che siamo in un continente che sta invecchiando, anzi che è già invecchiato, che le, le competenze anche delle persone stanno invecchiando e che abbiamo bisogno di, se vogliamo mantenere un livello di welfare pari almeno a quello che abbiamo, eh, dobbiamo Amor, Rick avere nuovi lavoratori nuovi cittadini, lavoratori che arrivano. Poi c'è il problema del, del Mediterraneo, diciamo il Mediterraneo visto come opportunità e non visto come problema appunto perché dobbiamo ricordarci che eh, una parte dei flussi migratori quelli poi che impressionano di più i cittadini, sono quelli eh, di, di, di profughi fondamentalmente che non vengono dalla sponda sud del Mediterraneo ma vengono dalla Siria, vengono dalle zone di guerra quindi eh, Eritrea, Etiopia, Mali, Gambia eccetera e, e poi il problema della cittadinanza, cioè c'è un problema di eh, diciamo, rinnovare l'approccio eh, europeo ed italiano nei confronti dei nuovi cittadini europei, quindi c'è un problema di modello, cioè, la, che, che modello sceglie? Il modello dell'integrazione tipo la francese o il modello comunitario inglese in cui eh, vediamo che ci sono eh, in in Inghilterra hanno mantenuto una certa coesione fra le comunità di immigrati mentre invece in altri paesi l'approccio è stato diverso, quindi insomma note molte le questioni aperte su cui si è dibattuto. E qual è l'opzione più richiesta all'interno del workshop rispetto allo IUSSOLI? Credo che ci sia in generale un approccio favorevole allo IUSSOLI, naturalmente, poi in un certo modo bisogna vedere in che modo applicarlo, non uno IUSSOLI automatico, ma applicato in un certo modo o a una certa età. Comunque è chiaro che l'approccio va cambiato, non possiamo continuare ad avere delle persone che risiedono da noi e che lavorano in questo paese o in un altro paese dell'Unione Europea per 20-30 anni i loro figli che nascono qui e che vanno a scuola con i figli dei locali tra virgolette e sono stranieri e poi il problema peggiore in effetti, è quello che è emesso è che è proprio quello della seconda generazione spesso, perché non sono più marocchini, non sono più algerini non sono più tunisini e non, sono, non hanno il diritto di essere italiani, Quando non parlano spesso nemmeno più l'arabo o la loro lingua di partenza quindi va, questa, questa situazione va risolta in positivo perché poi la soluzione è in positivo per noi perché se tu sei portatore di diritti credo tu sia portato anche ad integrarti nel paese in cui vivi insomma secondo me l'Italia è ancora indietro culturalmente rispetto a queste tematiche sia degli ussoli che diciamo loro, delle seconde generazioni sì, lo siamo tutti indietro credo perché eh, la crisi economica eh, che cosa ha fatto? ha fatto sì che abbiamo perso eh, uno dei fondamenti del percorso di integrazione europea era la solidarietà e noi ce ne stiamo dimenticando perché con la crisi ognuno diventa più egoista si, si chiude no? si chiude a riccio nei confronti degli altri e, e quindi ognuno tende a salvaguardare quel che ha, non capendo che invece l'apertura eh, crea nuove, nuove opportunità, cioè non è che restringendoti e proteggendo il tuo piccolo particolare, tu ti proteggi dalle crisi, anzi lo affronti male, lo affronti in un modo riduttivo. Quindi c'è un cambiamento di passo, tra virgolette, se vogliamo dire, da fare a livello europeo. Cioè l'Europa deve darsi delle politiche coordinate di miglioramento, e deve concordarle con i paesi di emigrazione anche questo è un altro approccio abbiamo detto dobbiamo lavorare assieme ai paesi di emigrazione per far sì che coloro che, arrivino, che arrivano arrivino già anche con una, una certa base si è parlato anche di una specie di, diciamo, una specie di Erasmus Euro-Mediterraneo ecco, sono tante le proposte che potrebbero migliorare quello che facciamo oggi